Grazie Presidente. Eh, articolo 2 del, della proposta oggi in esame, definizioni comune o amministrazione. Il Comune di Roma nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative. Così parte il regolamento. Comune di Roma, primo refuso evidentemente, è pieno, cioè non c'è neanche che per sbaglio in una definizione si chiami Roma Capitale, cioè come deve essere, non è una questione di forma, è una questione di sostanza, vuol dire che si è preso un regolamento di un'altra città, probabilmente di un comune, e lo si è paro paro riportato all'amministrazione comunale Capitolina. Quindi non è che è come dire, un errore di refuso, qui c'è proprio come la volontà di prendere, copiare, e eh, riutilizzare il che è molto positivo laddove funziona, ma siccome Roma Capitale è una capitale da una complessità tale che non può essere paragonata ad altri comuni che sono molto inferiori alla metà dell'estensione e della complessità di Roma Capitale, è chiaro che la forma in questo eh, contesto diventa sostanza. Ora, oltre a ciò, andiamo a dire come voteremo questo emendamento presentato dai proponenti come l'emendamento risolutivo ad una serie di problematiche per cui avevano ricevuto parere negativo dagli uffici. Eh, un emendamento che continua a ricevere il parere negativo degli uffici, eh, non è che noi diciamo, limitatamente eh, a questo motivo voteremo negativamente e poi ci esprimeremo meglio nell'espressione nell di parere su questo regolamento quando andremo a eh, appunto in votazione alla proposta di delibera quindi no a un emendamento che non supera le criticità che doveva superare